Buongiorno. Nell'estate del 2022 ho avuto la fortuna di conoscere Franco Nasi, un brillantissimo traduttore, autore di Tradurre l'errore, laboratorio di pensiero critico e creativo per Podlibet, Traduzioni estreme, sempre per Podlibet, Specchi comunicanti, traduzioni, parodie e riscritture per Medusa, e scoprire a questa sua brillantissima conferenza, che è niente meno che il traduttore di Billy Collins, uno dei poeti che più amo. Fra l'altro, si assomigliano come due gocce d'acqua. Nel parlare è saltato fuori che ha tradotto anche Roger McGough, difficilissimo da pronunciare. Eh, fra l'altro, per Medusa, La Resa dei Conti. Questo libro, La Resa dei Conti, uscito nel 21, di poesie veramente brillanti, ve ne leggo una, forse se riesco anche due, la prima è Consolati, questa è la disposizione del testo, non è la solita gestazione da pervenutaci eh, della poesia centrata, è una poesia che è una specie di calligramma a suo modo, Mi ricordo un po' luogo di simia nell'antologia greca, ma soprattutto è in qualche modo meta libraria e per questo si attaglia particolarmente a questa nostra occasione. Consolati con questo, hai un libro fra le mani, non una pistola carica o una multa per il lieto di sosta o un biglietto d'invito alle nozze di chi avresti dovuto sposare ma che sei stato troppo egoista per farlo e pensavi sempre che ce ne sarebbe stata un'altra migliore da qualche parte e invece non c'era e hai perso il tram. E ora stai per arrivare ai 40, e quante sono le possibilità di trovare la compagna perfetta e imprendibile? Un bicchiere vuoto sul bancone di un bar, la solitudine ti chiama. Non un bicchiere vuoto o una bottiglia in frantumi sul bancone di un bar, una foto di chi ti pentirai per sempre di non aver sposato, non una lettera dall'ospedale con risultati devastanti. E dopo il terribile disastro, la polvere, le grida, il braccio di un bimbo estratto dalle macerie. Non una sola di queste cose hai fra le mani. Una siringa sporca, o uno scorpione letale, o una molotov, o un'overdose. Non una pistola carica, o una multa. Hai un libro fra le mani. Consolati con questo. <ride> e nel consolarci con questo, una poesia, dopo meta libraria, meta poetica intitola questa è una di quelle poesie e perché si intitola così lo scopriamo subito questa è una di quelle poesie titolo il cui titolo è di fatto il verso di apertura quello che sembra il primo verso è in realtà il secondo non cogliere questo espediente letterario può far sì che il lettore innervosito e confuso abbandoni a metà e passi a un'altra poesia dal titolo più stuzzicante Oppure, del più probabile, lanci il libro per la stanza giurando di non leggere mai più poesia. La forza del titolo non deve mai essere sottovalutata. La carica della Brigata Leggera è un buon titolo. Il naufragio del Deutschland è un altro. La Belle Dame Saint Mercy invece si dà delle arie. Ode a un'urna greca. Per molti versi non funziona, ma cioè a chi interessa? Se, di Kipling, troppo ipotetico, per Shakespeare poi e i suoi sonetti 33, 84, 116, beh, è il massimo della pigrizia. Una poesia come Estro, come capacità di guardare le cose da un nuovo punto di vista, in questo La resa dei conti, di Roger MacDuff, tradotto per l'appunto da Franco Nasi per Medusa nel 2021. Grazie, alla prossima.